Eccoci, allora buongiorno anche in questo lunedì. Eh, oggi cominciamo a prepararci per eh, riuscire ad affrontare delle applicazioni un pochino più complesse dal punto di vista della struttura no? di quanto abbiamo fatto finora. Eh, già la settimana scorsa col pretesto dell'esercizio sull'indovina del numero avevamo identificato una serie di difetti no? nell'organizzazione del codice in cui essenzialmente era tutto buttato dentro una classe senza alcun criterio no? e questo rendeva o avrebbe reso in futuro eh, più difficile la manutenzione o, o l'evoluzione no? di, di quel programma. Allora, per capire come si può risolvere questo eh, oggi facciamo un mezzo approfondimento su quella che deve essere l'architettura di un'applicazione JavaFX l'abbiamo visto velocemente la prima lezione, ma adesso con un pochino più calma andiamo a riprendere per capire meglio le varie classi, come sono legate tra di loro e poi ci daremo una soluzione eh, che da oggi in avanti diventerà il modo normale di costruire le applicazioni no? quindi ci daremo un'architettura dell'applicazione un pochino più eh, articolata um, Vabbè, noi siamo abituati, abituati più che altro perché eh, Eclipse lo fa essenzialmente per noi a vedere che un'applicazione JavaFX inizia in questo modo, no? con una classe che estende application e ha un metodo main che non fa nulla se non chiamare launch che è un metodo della classe madre, application.launch, e il lavoro viene fatto dentro invece un metodo start. Metodo start che in realtà è un metodo di preparazione, cioè prepara tutti gli ingredienti che servono per lo show. Stage.show è effettivamente l'istruzione utile che fa partire veramente l'applicazione, perché mostra il contenuto della finestra sullo schermo. In questo esempio, eh, semplicemente era stata messa una finestra vuota, di colore nero, anziché caricare da, da un file fxml, ma il concetto non cambia. Allora, vediamo, proviamo a vederlo eh, in termini di classi. Okay? Allora, io ho provato a fare questo diagramma delle classi che cerca di riassumere un po' sia la struttura dell'applicazione, sia il ciclo di vita, cioè questi vari oggetti come si creano. Ehm, voi avete familiarità con questa notazione del diagramma della classe UML? Sì e no? Più sì che no? Dormite ancora? No. Ehm, allora, ogni classe è rappresentata da un rettangolo, ok? e in ogni rettangolo è diviso in tre, sez in tre sezioni. Quello in alto è il titolo, quello centrale contiene gli eventuali attributi o proprietà e quello di sotto contiene i metodi. Il ehm, corsivo, application è scritto in corsivo, mentre stage no, è relativo alle interfacce oppure ai metodi astratti. Ciò cioè che è corsivo, è astratto, non è ancora completo. Okay? E le relazioni tra le classi, rappresentano solitamente l'invocazione dei metodi o le azioni che un oggetto fa sull'altro. Questo in estrema sintesi. Allora, noi dove partiamo? Partiamo dalla nostra applicazione, MyApp, che sta dentro un package, itpolito.tdp, quello che vogliamo. La nostra classe MyApp contiene sicuramente un metodo main, che è il metodo di partenza. Okay? Quindi quando attiviamo il programma parte il main della mia classe. Questo main in realtà altro non fa che chiamare, l'abbiamo visto qua, il metodo launch. Il metodo launch è il metodo della classe application da cui la mia applicazione deriva, quindi è diventato un metodo anche mio. Il metodo launch eh, inizializza tutto il motore JavaFX, tutto il motore di gestione dell'interfaccia grafica. Fa le cose sue, e a un certo punto il metodo launch chiama il metodo start. Quindi io sono dentro il main, il main ha chiamato launch, launch fa le sue cose e poi chiama start. Start però qui è un metodo astratto, vedete che è scritto in corsivo, e che vuol dire che deve essere ridefinito, e infatti noi lo ridefiniamo, dalla classe, superiore, della classe inferiore, dalla classe figlio, concreta. Okay. Quindi chi ha scritto application ha scritto il metodo launch, che fa una certa serie di cose, e poi come ultima operazione chiama il metodo start. Metodo start che sulla classe application non è definito, o meglio è dichiarato ma non definito, è dichiarato come metodo astratto senza implementazione, sapendo che chi estende questa classe ha l'obbligo di fare l'override di quel metodo. Eh? Infatti lo vediamo nel codice che il metodo start è taggato con override eh, per evidenziare che siamo coscienti del fatto che questo metodo non è un metodo nuovo che mi invento ma è una reimplementazione a livello più basso di un metodo che è già definito nella classe madre quindi questa semplice ereditarietà al lavoro okay? Cosa fa Launch essenzialmente prima di chiamare Start oltre a tante cose che non vogliamo conoscere perché sono complicate di gestione delle finestre crea uno stage o stage dipende da come lo vogliamo pronunciare quindi il metodo launch crea l'oggetto di tipo stage e lo crea, fatto è finito, cioè già collegato alla finestra del sistema operativo, sia che usiate Windows, che usiate il Mac, fa cose diverse per agganciare essenzialmente la finestra del livello sottostante. E poi ci chiama il nostro metodo start. Infatti il metodo start viene già passato come parametro lo stage, che non abbiamo creato noi. Ha creato start. Questo lo usiamo semplicemente perché è stato passato. Invece cosa creiamo noi dentro il metodo start? Creiamo la scena. Il metodo start crea la scena e la può creare o esplicitamente, come questo frammento di codice, oppure molto più comodamente attraverso la classe di utilità, l'fxml loader, a cui passo un file e mi restituisce un nodo radice da, eh, da cui possiamo popolare una scena. Quindi in realtà noi abbiamo un oggetto scena che non abbiamo mai toccato più di tanto e un nodo radice da cui discendono tutti i nodi della scena. Il nodo radice era il border pane, no? che, Di cui poi noi andavamo a riempire i vari contenuti. La fxml loader legge un file fxml e mi restituisce una serie di nodi, un albero di nodi che partono da un nodo radice. Attraverso quel nodo radice noi possiamo costruire una scena. Quindi, que l'oggetto scena lo costruiamo noi nel main. Andiamo a vedere il nostro file, non quello dell'esempio. Il nostro main dell'indovina il numero, per prendere questo più semplice, abbiamo creato noi una scena, indicando come nodo radice tra i vari nodi contenuti nella scena, root, che era appena stato restituito dall'Fxml loader. Quindi tutti i nodi che sono riassunti qua sotto, che costituiscono la scena, che compongono la scena, li crea per noi Fxml loader. L'oggetto scena invece lo creiamo noi e lo colleghiamo ai nodi, all'albero di nodi che è stato restituito. Questo in casi più complicati ci potrà servire perché magari con l'FXML Loader vogliamo solamente prendere dei pezzi di scena. No? Nell'FXML c'è solamente un pezzo di interfaccia, lo leggiamo e anziché creare una scena nuova con quello lo agganciamo solamente come parte di una scena esistente. Pensate a in interfacce complesse dove ci sono parti che compaiono e scompaiono, vanno caricate e inserite al momento. Quindi questa è la versione più flessibile. Ma per ora diciamo il nostro pattern si ferma qua. Di questi nodi abbiamo un nodo particolare, che è un nodo radice, che abbiamo scelto come nodo radice, che dobbiamo indicarlo direttamente nel costruttore della scena. L'abbiamo indicato nel costruttore della scena, no? è questo qui. Tra tutti i nodi che l'FXML loader, loader crea, ce n'è uno più bello degli altri, cioè quello che sta in testa. E serve per creare la scena. La scena poi in realtà comprende tanti nodi che possono essere o, di nodi, o nodi si chiamano proprio parent nella, nella gerarchia delle classi, cioè nodi che a loro volta possono contenere altri nodi, tra cui tutti i pane, no? tutti gli H-box, V-box, border pane, eccetera, il eh? eh, grid, eccetera, che sono nodi intermedi che a loro volta possono contenere al suo interno altri nodi. Infatti qui c'è questa relazione riflessiva. No? che dice che in un nodo parent ho un nodo padre e un nodo figlio, per arrivare poi a un certo punto ai leaf node, cioè alcuni nodi che a loro volta non sono parent, non discendono dalla classe parent, e quindi non possono a loro volta avere altri nodi figli, che sono i nodi terminali più semplici di tutti la label, no? l'etichetta eh, di testo, ho finito lì, semplicemente ho il nodo con le sue proprietà. Però qua siamo nel mondo dei nodi, dei control node e dei, dei, dei, dei container, no? dei, pan, dei paints, per, per definire la, la scena. Quindi noi abbiamo, dal punto di vista delle classi, la mia applicazione che crea il nodo start, il nodo scena, nel metodo start, e crea tutti i nodi. Poi, che noi non li creiamo a mano, uno dopo l'altro, new text label, new text field, eh, new hbox, che potremmo farlo benissimo in Java, sono oggetti come tutti gli altri, se io creo un oggetto hbox o creo un oggetto label e lo aggiungo alla scena, lo appendo ai nodi esistenti, com compare nell'interfaccia. Però per comodità nostra chiediamo che questo lavoro ci venga fatto dall'fxml loader, ma è sempre richiamato dal main. Quindi questo è il castello che creiamo ehm, tutte le volte che attiviamo un'applicazione in JavaFX. Quindi eh, dobbiamo abituarci a vedere essenzialmente chi crea chi, no? questo, chi crea chi e chi fa che cosa con chi. Questa è una parte abbastanza statica perché poi da questo momento in avanti lavoreremo essenzialmente solo con i nodi. Ciò che c'è sta sopra ci serve in fase di inizializzazione. Manca ancora un pezzo in questa figura, questo è solo il primo passo, qui manca ancora il controller. Um, vabbè, questo che abbiamo detto essenzialmente è riassunto in queste slide per cui non sto a, a ripeterlo uh, sui nodi e eventi già sappiamo voglio solo accennare qua due slide un argomento che poi riprenderemo più avanti quando cercheremo di automatizzare un pochino di più l'interfaccia utente sono le proprietà degli oggetti allora, le proprietà le abbiamo già viste, le abbiamo già usate, come la proprietà eh, text di, una, di un text field, ad esempio, o di una text area, o anche della label stessa. Tutte le proprietà di layout in cui abbiamo cambiato i margini, le abbiamo reso visibili, non visibili, eh, enabled, di disabled, oppure non disabled, eccetera. No? Allora, ogni nodo in JavaFX ha un insieme di proprietà. Proprietà che possiamo settare in fase di inizializzazione andandolo a specificare nell'fxml e poi possono essere modificate a piacere dal programma java, semplicemente andando a fare dei set eh, o dei get su queste proprietà. Noi conosciamo già il concetto di proprietà dalla programmazione java. No? Da qualunque variabile privata di, una, di un oggetto eh, che abbia un metodo get e un metodo set, eh, lo chiamiamo proprietà di quell'oggetto, in JavaFX hanno fatto un passettino avanti, hanno definito proprio una famiglia di classi che si chiamano property. Quindi questi, ad esempio, il text di una textarea, dentro l'oggetto textarea non è definito come private string text, con il suo metodo setText e il metodo getText, come faremo in un oggetto Java normale. È definito invece come stringProperty, string property text. Cosa è di diverso string property? StringProperty ha tre metodi. SetText, va bene, getText e poi ha un altro metodo che si chiama eh, textProperty, che restituisce la property stessa. Cioè questa stringa, anziché essere messa direttamente dentro l'oggetto, è incapsulata dentro un oggetto intermedio che si chiama property. E quindi io posso sia settare, leggere e scriverla, sia avere un riferimento a quella specifica proprietà e su questo riferimento posso fare dei lavori. A cosa serve tutto questo casino? Ehm... Da, finora non ci è servito, nel senso che con i metodi get a set si comporta esattamente come le proprietà base degli oggetti Java semplici. Ma in più le properties definite negli oggetti JavaFX, questo è il pattern che usa la libreria JavaFX, possiamo benissimo usarle anche noi queste cose, non è limitato no, alla libreria grafica. Eh, ha un meccanismo di osservabilità. Cioè tutte le volte che io cambio una property, SetText e cambio il testo, cambio il titolo di un'etichetta. Altri oggetti che sono interessati a sapere che questo testo è stato cambiato possono essere informati automaticamente. Quindi se io voglio, dico non lo trattiamo oggi, lo riprenderemo più avanti questo, è solo per far capire a cosa serve, se io voglio essere informato tutte le volte che l'utente modifica un dato, non sono obbligato ad andare sempre a leggere, controllare, vedere. Semplicemente è l'oggetto stesso che ha la proprietà text e io voglio, dico, voglio osservare questa proprietà. E ogni volta che quella proprietà viene, osserva, viene modificata, viene chiamato un mio metodo che poi può fare ciò che vuole. Viene notificato in qualche modo il mio oggetto, cioè mi, mi, mi chiamano un metodo, mi mandano un messaggio. Questo è utile perché permette di implementare in modo asincrono, in modo automatico, tanti comportamenti anche più evoluti dell'interfaccia. Il più semplice di questi comportamenti è il cosiddetto binding, che collega una proprietà a un'altra. Vuol dire che quando una proprietà cambia, tutte le proprietà che sono legate, bound, attraverso il binding, a questa proprietà, vengono aggiornate automaticamente. Quindi immaginate di avere che ne so, un numerino inserito dall'utente e sotto quello stesso numerino ricopiato in automatico. Tutte le volte che voi cambiate il numero, quel num da un'altra parte dell'interfaccia quel numero viene ricopiato, oppure che ne so, uno slider si sposta, oppure una casella si riempie, cose di questo genere. Quindi è un po' come la fatica che facevamo nel nostro esercizio del, dell'indovina il numero, per mantenere sempre visualizzato il numero dei tentativi. Cioè ogni volta che incremento il numero di tentativi devo ricordarmi, ah caspita però devo anche andare a metterlo nella text field perché altrimenti solo incrementare la variabile non basta. Tutte le volte che cambio la variabile devo ricordarmi di aggiornare la text field. Ecco se avessimo usato una property sarebbe stato più semplice perché avremmo semplicemente settato quella property al valore più 1 e, e avremo preventivamente collegato la property numero di tentativi e il text field attraverso un binding, per cui tutte le volte che tocco il numero di tentativi, la, quel pezzo di interfaccia utente si aggiorna da solo, tanto lavoro in meno per noi. Questo lo riprenderemo più avanti no? per, per imparare un po' meglio a usarlo, eh, soprattutto questo meccanismo di binding che ci può risparmiare del lavoro. Ma prima di andare avanti nella rendere più carina l'interfaccia grafica, eh, mettiamo delle basi un pochino più solide sulla parte invece di gestione dei dati. Ok? Quindi dobbiamo innanzitutto, prima di fare cose evolute sull'interfaccia grafica, togliamo dall'interfaccia grafica la gestione dei dati, teniamole separate. Teniamole separate perché la gestione dei dati e la gestione dell'interfaccia Fanno a pugni, come impostazione, come concezione. Cioè se tu hai un algoritmo che deve gestire dei dati, ha un certo suo flusso di lavoro, certe operazioni, vanno fatte in un certo ordine e poi ti danno il risultato. Prima leggo i dati, poi li elaboro, poi definisco il risultato e così via. Un'interfaccia utente invece è l'opposto. È un'anarchia in cui le cose succedono quando l'utente decide di cliccare in un certo posto e io devo riuscire a, a guidare l'utente a cliccare e scrivere in certi posti, e non in altri, a seconda dei momenti. Tutto avviene attraverso i gestori degli eventi. No? Nel controller abbiamo tanti metodi, handle questo, handle quell'altro, eh, che stanno dietro alle azioni dell'utente. E cercano di fare qualcosa di sensato e il 90% del codice è eh, gestire i casi in cui l'utente ha cliccato nel posto sbagliato o nel momento sbagliato ha cliccato ok quando il dato mancava e cose del genere. No? Però è tutto asincrono e dipendente dall'ordine dell'azione e dipendente dall'utente, il flusso di controllo è dipendente dall'utente. Che è esattamente il contrario di come vorremmo lavorare con i dati. I dati essenzialmente lavorerebbero in modo sincrono, leggo, poi elaboro, non è che elaboro prima, leggo dopo i dati. No? Quindi, in termini anche di pulizia del codice, nel controller molto del codice è gestione degli errori. Nella gestione dei dati invece molto del codice è proprio elaborazione dei dati. Che una volta che è partita l'elaborazione, magari è complicata, ma non mi frega niente di cosa fa l'utente, lavora e basta. Allora, noi vorremmo riuscire a disaccoppiare, cioè separare in due classi diverse ovviamente, in che cosa se no? La logica dell'applicazione rispetto alla logica dell'interfaccia utente. Allora, disaccopiarlo è facile, nel senso che tutto l'algoritmo lo metto in una classe, l'interfaccia la lascio nel controller, e poi ovviamente ho il problema di farli comunicare, perché tenerli separati va bene, ma poi alla fine si devono parlare, perché il controller deve fornire i dati all'algoritmo, e l'algoritmo deve fornire i risultati al controller, il quale poi li possa mostrare. Allora, per far questo, che è un problema ricorrente e non banalissimo, nel senso che magari potremmo metterci. Fare un po' di brainstorming, ci verrebbero in mente 10 idee, possiamo, proviamo a farlo così, proviamo a farlo così, facciamo una sottoclasse, facciamo una classe separata, cosa qua. Eh, e poi magari scopriremo che l'idea che ci è venuta in mente a lungo termine è sbagliata. Perché magari sembra funzionare, ma poi ti accorgi dopo che ti è dimenticato un caso particolare e la tua idea brillante non funziona. Allora per questo motivo sono stati qualche modo inventati o sistematizzati o documentati, no? quelli che vengono chiamati in gergo design patterns. Un design pattern è una soluzione consolidata a un problema ricorrente, non è una classe di libreria, cioè è un modo di risolvere i problemi. Quindi, Poiché certi problemi erano ricorrenti, alla fine la gente l'ha studiato, studiati più che altro si sono scontrati, si sono scornati e hanno detto vabbè, guarda, guarda guarda che forse questo problema se lo risolvo in questo modo, sempre, so già che funziona bene. Quindi io ho citato questa immagine di questo libro di design pattern che è di nuovo della serie At First che come dicevo mi piace particolarmente e, e, e riassume alcuni dei design pattern più importanti poi ci sono fior di libri ecco, su queste cose molti sono astratti, complessi e noi ci fermeremo a quelli, a quelli chiave. No? Quindi quando eh, vorremmo risolvere un problema di architettura della nostra applicazione, cioè di come organizzare le classi, cerchiamo sempre di capire se ricadiamo in uno dei casi noti per cui la soluzione in realtà c'è già, c'è già qualcuno che l'ha studiata bene per noi. Ehm, e ovviamente chi ha pensato a queste cose all'inizio possono pensare, sembrare complicate, ma in realtà sono sempre pensate in grande cioè, tu fai una cosa oggi che magari ti sembra più complicata di quanto non vorresti, ma ci guadagni domani, quando poi dovrai far crescere o evolvere o modificare il programma hm? sono stati testati in questo modo. Allora nel caso delle interfacce grafiche ma se avete già visto un po' di swing, cioè questi termini già li sapete, di solito si usa un pattern che prende il nome di MVC, ossia Modello Vista Controllore, Model View Controller, che poi in JavaFX un pochino approssimiamo, non è proprio esatto, ma avviciniamoci. Cosa vuol dire? Vuol dire che un'applicazione interattiva è scomposta in tre parti distinte, tre classi distinte, almeno tre classi o gruppi di classi. Una parte che si chiama vista, che è ciò che l'utente vede, una parte che si chiama modello, che contiene i dati e gli algoritmi che operano su quei dati, e una parte che si chiama controller, che gestisce le azioni, gli eventi che possono scatenarsi o dalla vista o talvolta dal modello, ma di solito no. Allora noi due di queste già li conosciamo in un certo senso, perché la nostra eh, fxml, il nostro grafo dei nodi della scena, ha il ruolo proprio di vista. Cioè è composto di elementi che l'utente può vedere e con i quali può interagire. L'interfaccia utente vera e propria, quella visibile all'utente poi questi nodi da soli non sanno far nulla tutte le volte che l'utente compie una qualche tipo di interazione sulla vista eh, il nodo della vista deve informare il controller e dire guarda che l'utente ha cliccato qui attraverso il meccanismo degli eventi nel caso di JavaFX no? quindi quando l'utente fa qualcosa la vista informa il controller in realtà ci sono nel nostro livello di programmazione due livelli. Ci sono alcuni eventi che vengono gestiti già da un controller interno a ciascun nodo, una cosa di cui non ci occuperemo, però già il bottone ha dentro un suo controller che permette di evidenziarlo quando ci passo sopra, cambiargli lo sfondo quando lo clicco, lo lascio, eccetera. No? Quindi un piccolo controller inserito dentro ciascun elemento, quello che fa in modo che non so, in un'area di testo tu possa scrollare il testo su e giù è già un controller, è già qualcuno che decide di quante righe scollare avanti o indietro oppure quando ridimensioni la finestra allargano, stringono, rispostano i vari campi per adattare il layout. Queste sono già azioni che la view da sola non sa fare ma farà un oggetto che ha la funzione di controller che risponde a un evento, il fatto che l'utente ha spostato il mouse, l'utente ha ridimensionato la finestra. Quindi i vari nodi in JavaFX eh, hanno già al loro interno una serie di comportamenti predefiniti a cui noi volendo ne possiamo aggiungere degli altri ci, va bene, ci vanno bene quei comportamenti volendo potremmo anche sostituirli ma non siamo così masochisti ehm, e semplicemente ne aggiungiamo dei nuovi mh? a azioni diciamo forse un pochino più di alto livello no? rispetto al eh, scrollare la, la, eh, la scroll bar di un'area un di testo quindi il controller, noi ne, facciamo, ne abbiamo fatto uno con due o tre metodi dentro, in realtà dentro, di controller ce ne sono tanti, piccole classi, no? che sono dentro i singoli componenti, eh? direttamente dentro i nodi. Ma l'idea è sempre la stessa, nel senso che l'utente fa qualcosa, un metodo del controller o di un controller intercetta questa azione, capisce che cosa significa, decide cosa deve fare e chiede... Alla vista di aggiornarsi. Questo è il caso semplice, in cui semplicemente il controller può reagire direttamente all'azione dell'utente. Quando però, e questo è possibile, tutte le volte che, in cui l'azione dell'utente non richiede di modificare i dati, di aggiungere un dato, di cancellare un dato, di mostrare dei dati, dei risultati, eccetera. Perché ogni volta che ho bisogno di lavorare con dei dati, questi dati non sono dentro il controller, non li ha il controller. Li ha un'altra classe che chiamiamo il modello. Quindi in quel caso, quando l'utente dice inserisci un dato, il controller prenderà il dato e lo passerà al modello. Questa azione 2 viene chiamata qua, cambia lo stato del modello. Quindi il modello essenzialmente dentro contiene delle variabili che rappresentano lo stato del programma. Lo stato dell'algoritmo, lo stato delle strutture dati, da non confondere con lo stato dell'interfaccia utente. Quello è un problema del controller e della vista. Quindi eh, ogni volta che l'utente dati, richiede di inserire dati, richiede di cancellare dati, eccetera, il controller che non ha i dati dovrà delegare il modello a fare quelle operazioni. E eh, il, il modello poi ovviamente avrà, farà i suoi calcoli e potrà modificare i risultati. Allora, la modifica dei risultati può eh, tornare indietro verso la vista per essere mostrata all'utente in due modi diversi. Qui ci è disegnato il modo più figo. Cioè il modello dice alla vista guarda che questo valore è cambiato, e la vista interroga direttamente il modello per dirgli allora dimmi qual è il nuovo valore e lo mette al suo posto questo avviene attraverso i binding di cui dicevo prima che adesso non siamo ancora capaci di fare okay? in cui il modello e la vista vengono collegati da chi? dal controller che lui registro di tutto dicendo caro modello tutte le volte che questa tua variabile cambia la vista viene informata automaticamente per le cose semplici si può fare così oppure, e qui in questa figura non è mostrato Può essere il controller stesso che dopo che ha chiesto al modello fai delle modifiche, questo metodo avrà un valore di ritorno e attraverso questo valore di ritorno sarà il controller stesso che modifica l'interfaccia. Sì, sì, lo, lo, questa cosa la possiamo fare in modo sincrono da parte del controller dopo che ho cambiato, ho dato i comandi al modello, vado a vedere i risultati e aggiorno l'interfaccia, Oppure in alcuni casi, quelli più semplici, può avvenire in modo asincrono attraverso i binding, in cui le variazioni del modello aggiornano automaticamente l'interfaccia. E noi cercheremo sempre di mantenere ben separate queste cose. Adesso la vista del modello le tengo si tengono separate da sole, perché noi la vista la facciamo in fxml, quindi non ci possiamo toccare più di tanto, e controller ce lo dobbiamo scrivere noi. Tra vista e controller forse ho detto vista e modello prima, no, la, la differenza tra vista e controller ci viene gratis perché ce la fa già JavaFX. La separazione tra controller e modello invece sta alla nostra disciplina. Dobbiamo essere noi a chiederci allora quali sono i dati su cui lavorare, quali sono i metodi con cui vogliamo che questi dati vengano modificati, vengano, questi algoritmi vengano attivati e così via. Un modo che ci può aiutare è, proviamo a pensare di tagliare qua, l'applicazione. Stacco il modello dall'interfaccia grafica. Cioè, posso eseguire lo stesso programma senza interfaccia grafica? Ad esempio da un programma di test che fa tutte le stesse cose che potrei fare dall'interfaccia grafica? Posso agganciarci un'interfaccia grafica completamente diversa, tipo console, la linea di comando, in cui c'è un menu, stampa l'utente, scegli uno se vuoi fare questo, scegli due se vuoi fare quell'altro. È un modo completamente diverso di dare gli stessi comandi. Allora, un modello dovrebbe essere sufficientemente robusto, separato e coeso da poter lavorare con padroni, chiamanti diversi, integrato con l'interfaccia grafica chiamato da un programma di test, chiamato da un'interfaccia testuale, inserito dentro un'applicazione web. Allora, se lo riusciamo a pensarlo così, questo modello sopravviverà a qualunque rifacimento dell'interfaccia, no? perché sappiamo che è autocontenuto e ci servirà, perché quando nel modello non ci metteremo semplicemente la lista che contiene tre parole, ma dentro il modello ci saranno le strutture dati complesse, con degli algoritmi che magari richiedono del tempo, minuti ore di calcolo, il fatto di poter attivare il modello da un programma di test che prova diverse cose, lo lascio lì e torno dopo il pomeriggio, la sera, a vedere i risultati, piuttosto che non dover stare davanti all'interfaccia utente e cliccare sul bottone nel momento giusto, ci tornerà molto utile. Quindi sviluppare gli algoritmi senza avere tutti eh, i patemi dell'interfaccia grafica in mente. L'interfaccia grafica la, la, la, invece la sviluppiamo separatamente dopo, mh? tenere separati, perché proprio vi accorgerete che il, modello, il, modello, il cervello nostro deve funzionare in modi diversi se stiamo lavorando in modo algoritmico o in modo interfaccia utente. Da un lato è sincrono, strutturati, algoritmi, algoritmo, dall'altro è asincrono, eventi, risposta, grafica, e quindi sono concetti molto diversi. E teniamoli distinti anche nel codice. Eh, noi adesso come primo passo, quindi la vista e il controller ci vengono già gratis dal, um, dall'FXML, il modello invece ce lo creiamo noi, per il momento il modello sarà una classe in più nel nostro programma, ma molto, molto presto, cioè domani, cominceremo a imparare a lavorare con dei modelli che non siano solo in memoria perché il nostro programmino del libretto è bellissimo, ma tutte le volte che lo riavvii deve inserire i dati da capo, eh, ma che siano anche modelli che abbiano una persistenza sulle basi dati, cioè i cui dati siano in parte in memoria ma in parte su un database, così il programma effettivamente possa lavorare sui dati che sono nel database. Tra l'altro è molto importante che il controller non abbia bisogno di sapere dove sono i dati, come sono memorizzati. Cioè l'interfaccia grafica del libretto, che poi io, insieme i voti, che questi voti siano in una lista, o che poi il modello a sua volta li salvi in un database, o li salvi in un file di testo, ai fini del controllo dell'interfaccia grafica è irrilevante. E viceversa, nel modello per ordinare, mettere in ordine, cancellare, inserire i voti gli algoritmi che servono per fare queste operazioni sono to totalmente ignari e indifferenti rispetto a come poi questi dati verranno visualizzati ci sono proprio due mondi diversi, meno si parlano meglio è più il controller ignora come vengono gestiti i dati più è facile far evolvere il modello su dati più complessi o su algoritmi più complessi. Quindi sono due che collaborano ma non si conoscono se non attraverso un'interfaccia ben definita, che ovviamente la parte è complicata, cioè, concettualmente da progettare, quali sono i metodi che il modello deve offrire al controller. Ecco, proviamo a pensare, facendo sempre l'esempio, no, ad esempio cancellato l'esempio del libretto dove c'erano delle liste no, di, di valori, poi dopo ritorneremo al numero che è più semplice, come, come linea di codice, ma com, molto comune un'applicazione che deve gestire una lista di informazioni. Allora, sta lista qua, dove la creiamo, dove la mettiamo, chi la gestisce? Finora, allora, non a caso, l'esercizio libretto l'abbiamo fatto senza interfaccia grafica, quindi non ci siamo posti di problema. Però in questa visione la lista di oggetti, in quel caso è una lista di, voci, di voti, un elenco di voti, fa parte del modello. Anzi, la classe libretto si avvicina molto a quello che dovrebbe essere il modello della nostra applicazione, perché è una classe che contiene le informazioni su cui il programma dovrà lavorare. Ci vorrebbe poco a mettere l'interfaccia grafica davanti e con un controller che chiama i vari metodi che abbiamo sviluppato. Adesso bisogna fare attenzione a come li abbiamo sviluppati. Ad esempio, nel caso dell'esercizio dei voti, abbiamo fatto alcune scelte che non vanno tanto bene, tipo stampare direttamente dalla classe libretto. System.out.println. È bravo, però se ho un'interfaccia grafica non ce l'ho il println. Non ce l'ho il system.out. Quindi devo fare in modo che controller... E modello si parlino facendo in modo veramente che il modello non sappia se è attaccato a una console o se è attaccato a un'interfaccia grafica e che quindi si parlino il più possibile in termini di oggetti non di stringhe stampate, qui sì, ci arriveremo. Allora in questo esempio, quale sarebbe l'applicazione? Sono sì un, po', un po' piccole lettere, ma tanto magari ce l'avete già scaricato o se no tanto lo leggiamo insieme il diagramma delle classi per un'applicazione di questo genere? Allora, non ho, eh, no, non ho riportato di nuovo, cioè ho messo il main, la class application di prima, no? E qui sono rimasto a ad avere la scena, la scena che ha il ruolo di vista e la scena contiene suo interno come property di riferimento ai vari nodi adesso non vogliamo entrare nel dettaglio di quali nodi sono, dove sono messi eccetera e noi sappiamo che la scena o meglio i nodi della scena ha tutte le possibilità per poter get a set leggere e modificare le proprietà dei nodi vabbè questo sappiamo fare poi abbiamo il controller il controller ehm, che essenzialmente finora per ciò che abbiamo fatto abbiamo definito delle action handlers, dei gestori di eventi che reagiscono quando la scena genera e manda degli eventi al controller questo è il pezzo che già sappiamo fare fatto. adesso, ci siamo mai chiesti chi la crea la classe controller? noi abbiamo una classe controller, ci cioè abbiamo scritto dei metodi dentro ma non abbiamo mai fatto che io ricordi new controller. Chi lo fa il new del controller? Nel nostro caso lo fa l'fxml loader. Perché dentro l'fxml non ci abbiamo fatto molto caso perché era già tutto predisposto. Ma purtroppo a volte dobbiamo sporcarci le mani e andare a vedere. Dentro il file fxml, qui era quello dell'indovina il numero, c'è una sezione qua sotto controller in cui compare il nome della classe controller, cioè dentro il file fxml c'è il nome della classe che farà da controller, quindi è il file fxml che dice guarda io sono, sono fatto di questi nodi, però per farmi funzionare per favore dovete distanziare quella classe lì e magari di iniettare dentro quella classe i vari riferimenti e i nodi di cui ho specificato l'ID questo è tutto il lavoro che fa fxml loader quindi in pratica nel nostro diagramma un po' semplificandolo, bypassando il loader è la scena che crea il controller il controller non è creato da noi nel nostro main è creato dalla scena oggetto scena. Ok? E questo purtroppo ha un impatto pratico. Tra l'altro se avessimo, e cominciamo a pensarci, programmi più complicati che magari hanno tante finestre, devono aprire finestre nuove secondo di ciò che facciamo, ogni finestra sarà una scena diversa che avrà il suo controller. Quindi noi ci possiamo immaginare che in generale un'applicazione complessa ha tanti controller, ciascuno dedicato a far funzionare la logica interfaccia di interfaccia di una determinata vista, di una determinata scena. Ok, um, teniamo questo pensiero su chi era il controller da parte e lo ripeschiamo tra due minuti. Poi abbiamo il terzo elemento che è il modello. Il modello, dicevamo, è colui che contiene magari la lista dei voti, no? Potrebbe essere la classe del libretto o un piccolo wrapper intorno alla classe del libretto. Quindi, che contiene le strutture dati, in questo caso una lista, e contiene e offre i metodi per poter manipolare quelle strutture dati. Quindi, creano una nuova, nuova aggiunge un elemento, trova, elimina, eccetera, eccetera. Le varie operazioni di base che vogliamo offrire agli utenti del modello, e questi metodi del modello. Da chi sono chiamati? Dal controller. È il controller che chiama questi metodi. Su sollecitazione, molto probabilmente, dell'interfaccia utente. Arriva un evento, l'utente ha cliccato qualcosa, allora lui deve sapere se un voto maggiore di 28 c'è o non c'è. E allora lui non lo sa e chiederà al modello, dimmelo. Il modello gli risponde e sulla base della risposta L'action handler del controller modificherà qualche elemento nell'interfaccia grafica per dare questa risposta all'utente. Mm? Ok, uh, la grana a questo punto va bene, quindi decidiamo di seguire questa strada. Il controller contiene i gestori degli eventi e poco altro, eventualmente qualche variabile per gestire lo stato dell'interfaccia, abilitare, disabilitare i pezzi. E il modello gestisce tutto il resto, la parte di algoritmo, e vogliamo che il modello possa vivere senza il controller. Infatti il modello non ha nessun riferimento al suo interno né al controller né alla scena. Dentro lui non chiama nessun metodo della scena, non chiama nessun metodo del controller, non ha nessun riferimento qua tra le sue proprietà, chi è il controller, chi è la scena, non lo sa semplicemente. È il poveretto che fa il lavoro, che abbiamo chiuso chiave dentro un armadio. Gli passiamo i bigliettini sotto la porta, lui fa il lavoro, non sa da dove arrivano questi bigliettini. Okay? Eh, la grana è questo oggetto chi lo crea. Cioè chi crea l'oggetto model. verrebbe quasi istintivo, ma è sbagliato, farlo creare dal controller. Cioè la scena crea il controller, il controller ha un suo bel metodo init in fondo, e allora questo metodo init potrebbe creare la classe, control, la classe model. Però andrebbe un po' contro all'idea che abbiamo detto prima di avere un programma complicato con tanti controller. E che fa? Ogni controller si, si crea il suo modello? No. Non è che se inserisco i voti in una finestra, poi quando mi fa vedere l'altra finestra in cui vedo i grafici, lavora con dei voti diversi, perché è un modello diverso. Il modello deve essere lo stesso, unico, condiviso, su cui vari pezzi di interfaccia andranno ad agire e fare cose diverse. E allora dobbiamo fare in modo che il modello possa, uno, essere unico, due, essere condiviso tra eventuali tante istanze di controller diverse e allora vuol dire che va creato fuori in un posto unico ad esempio il main nel nostro caso per i nostri programmini può, può essere sufficiente crearlo nel main non bisogno, se no si potrebbe complicare ma per ora non è il caso, non ci serve complicarlo quindi il modello lo facciamo creare dal main in modo che siamo sicuri, visto che il main è uno solo, il main nel senso del metodo start visto che è uno solo, il metodo start, si assicuro che di modello ne, ne verrà creato uno solo e quel modello lì lo comunicheremo, cioè daremo un riferimento a quell'oggetto model a tutti coloro che ne hanno bisogno, cioè il controller per il momento. Per questo, in questo diagramma delle classi, ho scritto qua model, due punti model, tra le proprietà del controller per dire che il controller deve sapere chi è il modello su cui operare e come fa a saperlo? beh ci sarà un metodo setModel esterno che arriva dall'application quindi il main crea il modello ecco qua questo create spiegato il main crea il modello e poi dice al controller caro controller lavora su questo modello qua E il controller a questo punto chiamerà i metodi di quel modello. Che se ci pensiamo è una figata, perché io posso cominciare a lavorare sul controller anche quando il modello non ce l'ho ancora. Ne creo uno scemo con quattro metodi che non fanno niente e lavoro sul controller e comincio a svilupparlo. Poi dopo, quando il mio amico avrà completato bene il modello con tutti gli algoritmi dentro, dirò al controller, beh non chiamare più questo modello scemo, chiama questo fatto bene e tutto funzionerà. Cioè no, non è vero. Prima volta non funziona mai, però dovrebbe poi riuscire a funzionare. No? Questo disaccoppiamento serve anche a questo, a riuscire a sviluppare separatamente parti diverse. Io ho un controller che può lavorare eventualmente con versioni diverse del modello, più o meno furbe, più o meno complicate, purché espongano ovviamente gli stessi metodi. Quindi potrebbero essere tutte implementazioni della stessa interfaccia, ma non andiamo a complicarcelo. Quindi questo sarà il pattern che ci diamo sempre. Il main crea la scena, la scena ci pensa lei a creare il controller, poi il main crea il modello e passa al controller il riferimento al modello. Ok, allora proviamo a fare questa operazione. No, adesso non ti, sta, non ti aggiorno i clips, non è il momento buono. Proviamo a fare questa operazione per prima sul nostro giochino di indovina il numero. No, semplice, semplice, per carità. Però provare a separare la logica di gestione dei dati dalla logica di gestione dell'interfaccia, che adesso è tutto mescolato nel controller. Eh? Quindi ci dovremmo fare una classe separata, che è la classe per giocare a indovina il numero che ha le regole di quel gioco lì, che ha i dati che servono al gioco. E il controller userà semplicemente questa classe per giocare a quel gioco di cui a questo punto il controller non sa più le regole, non ha più bisogno di saperle. Quindi, ne approfittiamo anche per imparare un altro pezzettino di git. Per non fare pasticcio, io qua la soluzione l'ho fatta in un branch che si chiamava soluzione in aula. No? Andiamo avanti, stiamo facendo delle modifiche anche pesanti, no, prendo il nome di refactoring, cioè le funzionalità sono le stesse ma le sposto in posti diversi, rifattorizzo il codice. Allora, per poter tornare indietro in uno stato stabile, o magari qualcuno sta usando questo programma, io adesso farò commit in una versione ancora intermedia, non funzionerà. Allora, facciamo il lavoro in un ramo diverso. Andiamo avanti su quel ramo, poi impareremo se tutto poi funzionerà, se il programma alla fine ci soddisferà, a unire i due rami riportando sul ramo soluzione quello che abbiamo fatto nel ramo di sviluppo. Quindi teniamo sempre in mente quali rami sono di produzione, cioè il programma funziona rispetto a quelli che sono invece di sviluppo, in cui possiamo anche far casino, pazienza. Ehm, tanto lo teniamo separato e poi quando sarà poi funzionante lo uniremo. Quindi facciamo. Un branch adesso, poi lavoriamo e quando avremo finito, domani, questo lavoro, potremo fare un merge per unire di nuovo i due. Eh? Così impariamo anche questo paio di passaggi. Quindi la prima cosa, quando cominciamo a fare una cosa nuova, è creare un nuovo branch. Switch to new branch, sempre nel menu team. Definisco il nome del nuovo branch e quindi lo... Uh, refactoring mvc faccio un refactoring per farlo diventare modo view controller e questa casellina ci dice se vogliamo che questo branch sia locale, solo nel repository locale oppure vogliamo che venga anche mandato su github quando faccio push voglio fare push anche di questo branch o no? adesso sì perché ci va benissimo condividerlo Sappiamo che c'è un branch separato, eh, non è stabile, eh, ma se uno lo vuole vedere lo può fare. E source è da, da dove viene eh, biforcato il branch, quindi dal branch soluzione in aula se ne divide un altro. Ok. Check out new branch vuol dire che da adesso in avanti comincio direttamente a lavorare nel nuovo branch, altrimenti potrei fare un branch separato e continuare a lavorare su quello precedente. Allora, finish è un'operazione istantanea, tanto non, non ha fatto ancora nessun push, semplicemente ha salvato l'informazione che questo branch è da includere quando farò push. E qua mi dice, a fianco vedete che non c'è più scritto nel tooltip giallo, non c'è più scritto eh, soluzione in aula, ma c'è scritto, se eh, è andato, perché è simpatico, refactoring. Quindi è il nome del branch mi viene scritto lì a fianco. Allora, a questo punto, in questo refactoring no, cosa, cosa facciamo? Creiamoci una classe model, chiamiamola così per ora, quindi sarà indenumero.model, dentro cui andiamo a trasferire l'algoritmo. E quindi qua ci concentriamo sul gioco. Allora, in realtà noi un po' di gioco ce l'abbiamo già, perché sappiamo già che queste sono le cose che ci servono. Queste variabili devono essere variabili del modello. Il modello viene inizializzato... Um, no scusate qua mi confondo sempre il costruttore del modello cosa deve fare? deve inizializzare le variabili allo stato appunto iniziale quindi essenzialmente dire che in game è false era già sopra, eh, però e eh, le altre variabili vanno bene così poi posso avere Pardon. quali sono le pensiamo prima in termini di azioni quali sono le azioni che posso fare? Iniziare una partita nuova, fare un tentativo, altro? Cioè le azioni che si può fare, se questa classe definisce le regole del gioco, indovina il numero, quali sono le azioni che posso chiedere a questa classe di fare? Quali sono le richieste per far avanzare il gioco, per far andare avanti la partita. Dimentichiamo i bottoni di interfaccia grafica, è proprio la logica del gioco. La logica del gioco dice comincia, cioè, pensa al numero, poi tentativo, tentativo, tentativo, tentativo. Eventualmente abbandona, che era tra le estensioni possibili del gioco. Quindi di sicuro ci dovrà essere un metodo nuova partita, uh, new game. Cosa deve ritornare a questo new game? Nulla direi. Poi un metodo int tentativo in cui passo il valore intero, eh, non volevo chiamarlo tentativo, lo chiamavo t. T è il valore tentato dall'utente. Quindi l'utente inserisce un valore e questa funzione cosa dovrà restituire? Vai, documentiamola così, non lo diciamo solamente a parole. Sapete fare Java Doc, no? barra, asterisco, asterisco, e poi scrivete invio, vi crea questo schemino in cui vi dà lo spazio per scrivere cosa fa la funzione e che cosa sono i parametri passati e che cos'è il valore di ritorno. Questa funzione permette di eh, fare un nuovo tentativo di indovinare il numero segreto. Il parametro è il valore del tentativo numerico. E che cosa ritorna questa funzione? Beh, mi potrebbe ritornare, ad esempio, meno 1, 0, più 1. 0 se è indovinato, meno 1 se è troppo alto, più 1 se è troppo basso. Quindi 0 se è indovinato, più 1 se è troppo grande, meno 1 se è troppo piccolo. Dopodiché, vabbè, questo è facile da fare. Quindi abbiamo un main di prova che cosa farà? Farà new game e poi farà tante volte tentativo, tentativo, tentativo e potrà sulla base del valore restituito dire all'utente hai vinto, hai perso, eccetera però attenzione che noi non possiamo fare un tentativo uno con dei valori fuori range cioè cosa capita se t è minore di 1 se è maggiore di 100 cosa devo fare? cosa deve fare questa funzione? Due, cosa capita se il numero di tentativi possibili è già esaurito. Quindi lui non può più, in teoria non dovrei più poter fare i nuovi tentativi. Allora questo lo posso gestire in due modi diversi o con dei valori di ritorno in più, compl com complicando i valori di ritorno, allora dico 2 se invece è fuori range e restituisco 3 invece se sono finiti i tentativi, ma diventa un po' un casino, oppure gestirlo come va gestito, con delle eccezioni. Cioè il fatto che io provi a fare un tentativo quando la partita è finita perché ho già perso, è sbagliato. Il fatto che io provi a fare un tentativo con un valore non ammesso, è un errore, non deve succedere, quel metodo non lo devo chiamare con t uguale a 500, qualcuno prima deve fermarmi, cioè ci deve pensare il controller a evitare di far arrivare fino al modello quel valore sbagliato, quindi il controller si proteggerà dicendo se mi passi dei valori di schifezza io genero eccezioni. Quindi, ad esempio, io potrei dire, il tentativo non si può fare se non sono in partita. Se not in game, allora, throw new, un'eccezione che dica, guarda che questo metodo, sì sì, lo puoi chiamare, ma non adesso perché lo stato del gioco non è compatibile con la possibilità di fare un nuovo tentativo. Quindi in questo caso mi sembra che ci sia un'eccezione che si chiama Illegal State Exception, che sembra che faccia proprio il caso nostro. Partita non attiva, diciamo. Ops. No? fine della storia, poi ci, ci penserà il controller possibilmente ah, a non fare queste chiamate a tentativo se lui sa che la partita è finita, e B nel caso ci fossero dei bachi nel programma a catturare questa eccezione e a stampare un messaggio d'errore all'utente anziché far sbordolare l'eccezione sullo schermo. E poi c'è l'altro problema se per caso, se sono in game, ma se T fosse minore di T min, no al minimo non ce l'avevamo, eh, di 1 quindi o T fosse maggiore di dis.nmax, allora anche qua non va bene. Mi sembra che si chiama Vellino... sono tante eccolo qua invalid invalid parameter ci piace invalid parameter exception cioè il valore che mi hai dato è sbagliato A questo punto, poi allora veramente possiamo fare il confronto. So che sono in partita, so che, sono, che il valore è nel range corretto e quindi controllerò se per caso t uguale segreto allora ritorna a 0 eh, se invece t minore di segreto ritorna a 0 Dunque meno 1 se è troppo piccolo, quindi meno 1, return più 1. E come fa il chiamante, poverino, a, a sapere se sono in partita o no? Come fa il controller a saperlo? Vabbè, rendiamolo visibile, no? Questa variabile in game rendiamola visibile al controller che la può interrogare per sapere se poi certe azioni le può fare o no. Quindi ad esempio possiamo definire un getter. Dov'è getter setter? Nel caso delle variabili booleane il nome del getter non è get ma is, quindi non lo chiameremo get in game ma is in game, come ci fa? giustamente notare Eclipse. Quindi questo, questo è un getter, mettiamolo in fondo perché qua le funzioni stupide le metto in fondo. Così il controller, se, prima di permettere all'utente di fare un'azione, potrà chiedere al modello ma la partita è attiva o no? È iniziata o non è iniziata? E potrebbe essere non attiva per tanti motivi: eh? perché il programma è appena partito, perché l'utente ha appena vinto, perché l'utente ha abbandonato, perché l'utente ha perso. In tutti questi casi, la partita non è attiva e quindi non posso fare un tentativo. Infatti, se ci provo, mi becco uno schiaffo sotto forma di eccezione. L'avvio della partita: già che ci siamo, mettiamo Public New Game una nuova partita ehm, generando un nuovo, un, nuovo, un nuovo numero segreto. Allora, io ho reso visibile attraverso il getter la variabile in-game, potrei anche, perché no, rendere visibile attraverso un getter la variabile tentativi, non di sicuro la variabile segreto. No? perché sennò è troppo facile per il controller barare. <coughs> um, quindi dicevamo new game, dobbiamo, poi, eh, il modello non è un oggetto semplice, no? di quegli semplici oggetti Java in cui ho delle property e praticamente di tutte le property devo fare getter setter perché che semplicemente è un contenitore di dati. Il modello, poiché deve gestire un flusso, un algoritmo, decide lui che cosa esporre. Non sono property dei dati di uso comune che tutti possono usare. No? Sono dati suoi, veramente privati, e fa vedere solamente ciò che gli interessa. New Game che cosa fa? Ma New Game farà quello che faceva il controller, no? Eh, quando la nuova partita, a un certo punto facevo questo. Queste tre istruzioni, nuovo numero segreto, a zero tentativi e entro in partita. Tutto il resto è cosmesi. Le altre istruzioni che non sono evidenziate sono semplicemente per abbellire la vista, mostrare sulla vista le informazioni che ci servono. Copia, incolla qua. il modo in cui viene a questo punto definito, estratto il numero segreto, non è più nel controller, ma è nel modello giustamente. E... Vabbè, sicuramente tentativi... allora no, abbiamo fatto una... Mh, abbiamo dimenticato un pezzo, il fatto di incrementare i tentativi. E quindi eh, conviene aggiungere anche un getter, public int get tentativi, tentativi al, al main. Ma, eh, dunque, anche Nmax e Tmax potrebbero servire almeno. Aggiungiamo questi, questi getter, dai. Così cominciamo a, a, a togliere roba dal controller. Dove è getter setter? Sono qua. Allora, il get di Nmax, sì. Get segreto no, tentativi l'abbiamo già messo. Tmax, get, mancava. Ok, facciamoli aggiungere. In fondo. Così il controller ha la visibilità su queste cose. Allora, adesso non c'è ancora tutto nel gioco, manca ancora la logica di vittoria e sconfitta, ok? Però cominciamo a, a vedere come integrare queste cose nel, nel controller. Allora, per renderci conto che le cose sono separate, proviamo subito a cassare tutte queste variabili. ovviamente il controller si arrabbia eh, perché poi dice ma scusa mi hai tolto queste cose qua dovremmo sostituirle con le chiamate dei metodi um, alcune cose e non altre poi vediamo però dovremmo sostituire ad esempio questo qua non ci serve più al posto di questo dovremmo fare model.newGame però adesso il controller non ha ancora model io posso scrivere model.newGame ma un pochino si arrabbia perché dice cos'è model? model potrebbe essere una variabile Che contiene riferimento al modello. O okay, che qua non c'è new, non sto creando il modello. Sto dicendo, io devo sapere dov'è il modello. Se so dov'è il modello, potrò avvalermi del modello per iniziare una partita, fare un tentativo e così via. E come faccio a sapere, io controller, a sapere qual è il modello? Non lo so, me lo devono dire. Quindi dovrò avere un setter per cui dall'esterno mi possano settare qual è il modello. Allora, se, io me lo, se lo creassi io il controller, lo metterei nel costruttore questo. Creo un controller a cui ti passo il modello su cui tu controller devi lavorare. Ma poiché non lo faccio io, il controller, perché lo, lo crea la scena, abbiamo visto prima, e non posso passartelo come costruttore. E quindi te lo devo passare con un altro metodo, con un set model. È brutto da vedere, ma è l'unica opzione. Quindi facciamo generare un setter di model che semplicemente salvi dentro this.model il riferimento a un modello che qualcun altro ha creato e ci siamo detti lo deve creare il main. Allora, torniamo indietro al main. Vorrà dire che il main, prima di far partire tutta la scena, quindi, in qualunque punto, diciamo qua, prima di agganciare lo stage, dovrà creare un'istanza del modello ok? Quindi, il modello lo stiamo facendo ma il problema per ora è adesso riuscire a collegare il modello controller. Allora il controller avrà un riferimento al modello il quale viene creato nel main, abbiamo deciso che il modello deve essere creato nel main e non dentro il controller. Quindi, una volta che io ho creato il modello, potrò benissimo dire controller.setModel di model. Quindi il modello viene creato dal main e passato in gestione al controller. Adesso abbiamo un altro problemino, purtroppo tanti piccoli ostacolucci che la prima volta fanno venire nervoso, che controller non lo sappiamo chi è. L'oggetto controller non l'ho creato io main, e come faccio a sapere dov'è? Me lo devo far dire da chi l'ha creato. Cioè l'FXML loader. In realtà così come è il codice non posso farmelo dire perché questa è un metodo, una chiamata a un metodo statico chiama il loader e restituisce il nodo radice e la funzione può restituire una cosa sola o mi restituisce il nodo radice o mi restituisce il controller e ne restituisce uno solo allora, per potermi fare restituire due cose devo usare l'FXML loader come oggetto e non semplicemente come metodo statico e a questo punto l'oggetto FXML loader ha un metodo, dovinate un po', getController quindi, modifichiamo questo, la spezziamo in due, creiamo un oggetto di tipo fxml loader, che chiamo loader perché ho tanta fantasia, uguale new fxml loader, a cui passo nel costruttore tutta questa manfrina che dice dove si trova il file, fxml e poi per ottenere il nodo radice chiamerò il metodo load sull'oggetto loader appena creato. Quindi prima avevo una classe che aveva un metodo statico che faceva il load e mi restituiva i nodi. Adesso ho leggermente modificato, ho creato l'oggetto di tipo loader, di tipo fxml loader, nel costruttore gli ho passato l'indirizzo e poi chiamo il metodo load che effettivamente apre e legge quel file e mi restituisce gli stessi nodi di prima. Con una piccola differenza che il loader, che è un oggetto che è rimasto ed è rimasto associato al file XML che ho appena letto, ha un metodo getController. Caro Roder, visto che il controller l'hai creato tu, mi dici dov'è? E lui me lo dice. E su questo controller faccio il mio caro set model. Sì, perché poi è antipatico. Allora, bisogna... perché lui non sa di che tipo è il controller. Quindi devo... Eh, si chiama... Devo dire esplicitamente che questo getController è un oggetto, ma di che tipo? Perché lui ovviamente la classe loader, che è generica, non può sapere come ho chiamato io il controller. Per un oggetto di quel tipo lì, ma come interfaccia c'è scritto object. E quindi faccio un cast al nome della classe vera del controller, sulla quale posso fare poi setModel. Quindi abbiamo dovuto modificare il main standard cambiando la chiamata fxml loader per poter avere in mano l'oggetto controller, un riferimento all'oggetto controller. Avendo l'oggetto controller possiamo creare un modello e passare al controller il riferimento a quel modello. E quindi il controller potrà lavorare col modello tutte le volte che avrà bisogno di modificare i dati. Quindi abbiamo dovuto fare questa lunga parentesi nel main eh, perché per riuscire a giustificare questo model.newgame e eh, essere sicuri che questo model ci fosse. E richiede definire la variabile locale, definire il setter e chiamare il setter dal main. Per l'altro problema, uno dice ah sì, ho fatto il modello, ma non ho fatto il setter, non l'ho chiamato, mi danno il pointer exception. Eh, certo. Ok? Allora, adesso lo sospendiamo qua. Controller è in uno stato ovviamente eh, intermedio, non funzionante. Allora, domani finiamo questo esercizio e proveremo poi a agganciare un main diverso a questo stesso eh, modello per vedere che effettivamente siamo riusciti ad applicare il pattern. A presto.